vedi? vedi che si il yuk? sì? sì? sì? sì? uno bianco ma guarda C'è giacchino bianchi classico qua è tato? sì, sì, cosa sì. vi ho? sono maccia, sono... sono... sono... sono.. sono... sono.. sono... Non è una cosa che si può fare. Non è una Non è una No, non lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo e di che cosa saranno? quindi è proprio sempre di non un pilota, di è un pilota, dire di per dire per dire che per dire per dire che per dire che è per dire per dire No, non lo so. è quindi un po' diverso, perché di non so, non so... Non so, Non so... Non so... Non so... I'm No, no, no, no. I'm scared of the children. I'm the questo dia. Cioè, adesso qua. cosa Sta. è che che. No. No, no. che Te la così. di che non devo guardare la sussistenza ma quanti ciclati? a che vada a guardare non posso Ooh. Mm -hmm. se lo vedo già. Go. Ah, potrò Ecco qua l'ho toccato, ecco qua toccato, ecco qua l'ho toccato, No, no, no. Wat oh, is dit, Nederland? Ik dat ik hier Borda. Non lo so! Non è Non lo so! Non lo so!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 Mi lo semplicino Ma lei, ma lei Oh come f***e me No, non ti so, ti so, ti so, ti so, ti so, ti so, ti so, ti so, ti Non so se c'è che che se Non c'è Non c'è non c'è che non c'è che te lo guardo Non c'è Vedo. Che? Non so. Vai, schiaffo. Non Yeah, mm -hmm.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 Confatto che avete per un nuovo. 好 no. di bur n n n nza bekletiyordu. Bu test bu süzü Deve diventare una casca cascamata. la vostra. che These are bugs. Grazie a se... Non vedi lasto soldi eh senza che che non è non so se sono non lo capisco soldi non so soldi, non ci soldi. ma che ti manca? ma no, ma è... che è troppo... non ti manca, ti manca, e di è Υπότιτλοι AUTHORWAVE Pokémon mor. È morto. Ecco mi. mi ha crassato. è proprio Cosa ho fatto questo? E che cosa? Non l'ho detto. Ciao ciao ciao ciao C'è una cosa, una cosa ne ha rotto? Hai questo gioco ho fatto <fricanio> uh, forse devo avviare <laughs> ma che si. È, da... è che ho fatto a me è grassato! E' uh -huh. grassato di tutto! cosa grassato Bancato.